Oggi vi faccio vedere come fare, in modo semplicissimo, una traduzione del tuo sito web attraverso il sistema di booking che stiamo trattando. Hai una struttura ricettiva, un bed and breakfast, un agritirismo, un hotel?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 e utilizzi il nostro sistema di booking implementato direttamente nel tuo sito o se non l'hai ancora implementato e ne hai necessità chiedici pure informazioni a riguardo hai necessità quindi di tradurre in altre lingue quelle che sono tutte le impostazioni del sistema di booking andiamo quindi subito a vedere come fare per inserire in modo semplice queste traduzioni vediamo come poter tradurre le varie parti del nostro Vic Booking per il lato sito entriamo dunque in components big booking e andiamo in global translations in questa parte qui è possibile decidere di cosa fare la traduzione ad esempio possiamo andare in rooms e iniziare la traduzione lui ti vedrà tutta la parte in italiano semplicemente, spostandoci sulla tab English, possiamo tradurre le varie parti. Dunque, Camera Deluxe, l'abbiamo tradotta con Deluxe Room. Situata al piano terra, eccetera, eccetera, cioè la descrizione della stanza. Abbiamo inserito la descrizione della stanza in questa parte qua. E così via. In questo modo è possibile tradurre quasi tutto quello che noi inseriamo in Big Booking. Ad esempio, se vogliamo tradurre gli special price, ricordiamoci sempre di fare lo add translation. Possiamo vedere che allo stesso modo abbiamo tradotto tutti quelli che sono i nomi dei prezzi speciali. Giugno-Settembre dell'Axe con soppalco, eccolo qua special price name natale dell'axe con sul palco, ed eccolo qui, e così via. Quindi la traduzione, come già detto, può riguardare qualsiasi parte del nostro weekbooking.